Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Cristallo, io sono Glacial Spear e in questo, in questo episodio, in questa parte, stiamo passando a sud di Violapoli, dopo aver visitato per breve tempo le rovine alfa. Quindi, la nostra squadra è composta da, vi faccio vedere, Subattina e Totoride, Geodude per adesso è un poso che sta lì ma è inutile e l'uovo è l'uovo che ci ha dato il Professor Helm da far schiudere già quindi proseguiamo verso sud e becchiamo subito un allenatore quella medaglia è di violapoli è battuto valerio Beh, se ho la medaglia o l'ho battuto o gliel'ho rubata quindi fa un po allora iter avicoltore chiamano in campo pj Andiamo di morso. Posso fare un bel select. Sì, grazie. Tanto userò sempre solo morso con Subat. Bellina la musica come sempre. sempre un bel brutto colpo, tiramelo giù, peccato. E a questo punto usiamo la sanguisuga. Ecco qui. Perfetto Poi oh, mannaggia un altro PJ Mannaggia lui E andiamo di morso Lui va di azione Lui è ancora di morso Tentenna, perfetto Sanguisuga E Zubat sale a livello 13. Bene così. Poi Spiro. Lasciamo in campo Zubat. E andiamo di morso. Peccata. Che okay, mi fa relativamente male. Se sì. andiamo ancora di morso. Bello il brutto colpo. Arrivato proprio al momento giusto. E abbiamo vinto la sfida contro Peter Avicoltore. Conosco le mie debolezze. Anche se non le ho usate contro di te, perché non ho usato nessun attacco di tipo elettro ghiaccio. Comunque, o roccia. Eh, mettiamo un Diamo una sistemata alla nostra zubattina. Ho fatto. E proseguiamo. Allora, vediamo un po'. Per la grotta di mezzo Attenzione Bisogna già passare In una grotta Però in questa Si vede Fortunatamente E si beccano subito Pokémon selvatici Mmm Un Sensory Carino Che bello Con quell'animazione Allora non è il Pokémon Di tipo terra Che vorrei Nella mia squadra Quindi farei fuga E in più Mettere un repellente Se ce l'ho Vediamo L'avevo preso Sì Ne avevo, pre ne avevo preso uno Vabbè è sempre meglio di niente dai Usiamolo Attacco X Peccato avrei preferito un repellente Allora Cerchiamo di fare il minor numero di passi E andiamo avanti Ehi ma che sorpresa Non pensavo che avrei trovato qualcuno qui Quindi cosa pensavi di fare qui esattamente Tutto solo Caro Nat, Anzi Matt avventuriero mano in campo Onyx Alla faccia a livello 11 tra l'altro ovviamente non lo combatterò con subat no, ma andrò subito totorella in campo lega tutto ok l'hanno sistemata rispetto alla prima generazione questa mossa di merda mi sa di sì ok in prima generazione non ti faceva attaccare non so era un dot ma ogni turno tu non attaccavi di pistola acqua, perfetto, one shot sub attento a fare le prendono un po' di punti esperienza e si va tutti felici, mi ha dato una bella lezione, bene così, altro avventuriero, salve, vai a Dazzarina vero? I miei pokemon vogliono vedere come sai lottare. E se a me non interessasse in mente di far vedere come so lottare ai tuoi Pokémon, caro Ivo, come la mettiamo? Eh, la mettiamo che tu mi obblighi. Livello 4, Geodude. Non faremo mai esperienza. Allora, la seconda generazione ha un oggettivo problema di bilanciamento dell'esperienza che prendono i tuoi Pokémon. Cioè è troppo poca all'interno del gioco. Noi molto probabilmente arriveremo alla lega con uh, i Pokémon uh, non over-livellati, ma nemmeno Pokémon giusti. Arriveremo probabilmente alla lega Pokémon e a eventi chiave del gioco, come magari alcuni di palestra, con i Pokémon sottolivellati. Purtroppo la seconda generazione ha questo problema di bilanciamento, anche se non ricordo se fosse stato magari risolto con cristallo. Uh, Magari questo problema c'è solo in uh, Pokémon oro e argento che erano usciti per primi, mentre Pokémon cristallo no. Allora, visto l'acqua. Perfetto. E Totorail sala a livello 15. Oh oh oh, è eh, oh oh oh. Lo dico io poco allora proseguiamo andiamo di qui poi un altro allenatore lì su persona di zubat continua a confondere i miei Pokémon. questo mi manda in bestia a chi lo dici? a chi lo dici caro Bill mangia fuoco Che Ma nel campo con tenga Ok, non dovrebbe essere un avversario troppo difficile per Zubat. Andiamo di Morso. E ancora di Morso. Poi Sangu Suga. Peccato che rimanga sempre quel singolo PS e Pokémon che Zubat affronta. Che è di un fastidio. Ok, poi Coffing di nuovo, lasciamo Zubat ovviamente, e andiamo di Morso. E di nuovo Morso. Livello 14 per la nostra zubattina. e B, mangiafuoco ha perso la sfida. Sono fritto! Ora io non so se si vada di qui Ok lì c'è uno strumento Quindi è un piccolo cieco Prendiamolo Megabull Non male Per niente proprio Ora andiamo su di qui sperando che il repellente non finisca sul più bello Allora altro strumento Pozione Ottimo Poi appena arriva ad azzalina faccio scorta di repellenti. Allora Qui. abbiamo un altro allenatore, e di qua si esce, perfetto. Vediamo lui. Una grotta non fa paura se è illuminata. E se sei forte, nessun Pokémon può più farti paura. Perle di saggezza da parte dell'avventuriero. Eros mangia fuoco. Rimane campo Bullpix Attenzione. Questo potrebbe essere già un po' più ostico da affrontare per la nostra zubattina, però andiamo di morso comunque. E ancora di morso. Bella l'animazione di attacco rapido tra l'altro. Di nuovo morso. E ancora morso. E abbiamo vinto la sfida contro Eros Fuoco. Flash! Va bene. Allora, prendiamoci questo strumento qui sotto, finito l'effetto repellente, va bene. Una sveglia. Niente male. E l'altra parte della grotta sarà esplorabile con un surf, se non ricordo male. Quindi non ci andiamo ora. Appareggio di Selvatico. Fuga. Ecco, in quella parte della grotta di mezzo, correggetemi nei commenti se sbaglio, ma dovrebbe esserci l'Apras il venerdì, tipo. Percorso 33. Ok. Salve. Puff puff, finalmente sono fuori. La grotta era più grande di quanto pensassi. Ero troppo stanca per esplorarla tutta, così sono uscita. Va bene. Intanto io qui mi prendo la bacca anti -bell. Poi... Proseguiamo verso Zalina. Ah, qui c'è un altro allenatore. Ho attraversato il tunnel, ma ho ancora parecchia energia. E infatti Luci sfida, a differenza della tipo invece che era esausta. Se sisma? Allora. Nan avventuriero. Pokémon in campo Geodule. Noi facciamo Pokémon... Total oh, Sassata mi ha fatto abbastanza male. Andiamo di pistola acqua che vado a mettere anche al primo posto. Perfetto. O ti mandi. Matchup. Rimandiamo andiamo in campo Zubat. andiamo di prima di tutto super suono Sperando che si colpisca da solo Godo <ride> Bene, poi morso Ah è vero che non è molto efficace Sono stupido Sangusuga invece Quanto li fa? No, anche quello non è molto efficace. Niente, allora sostituiamolo e rimandiamo in campo Toto e Ok, lui ci usa colpo basso. Andiamo di pistola acqua. E ancora pisto l'acqua. Perfetto, Zubat prende un po' di punti esperienza, così come il nostro Totodile. E non Avventuriero ha perso la sfida. Tu hai ancora più energia di me? Non io mai i miei Pokémon, probabilmente sì. Ditemi che sono arrivato da Zarina perché, perfetto, perché i miei Pokémon stavano ormai crepando male. Questo è il pozzo Slowpoke, vero? È pericoloso là dentro, così faccio la guardia anima buona che sono vero? Mm. tu mi sai di un team rocket vero? Pozzo slopok detto anche pozzo della pioggia si dice che se uno slopok sbariglia, possa far piovere 400 anni fa lo sbadiglio di uno slopok pose fine ad una tremenda siccità attenzione credenze popolari dove trovarle salve gli slopok sono scomparsi dalla città pare che qualcuno venda le loro code azz Critica il bracconaggio, Is possible. Azzarina, dove Pokémon umani vivono in armonia. Non proprio, visto che tagliano le codere di Slowpoke. Vai, curiamo i Pokémon. Ecco qui. Salve. Conosci le ghicocche? Aprine una e abbinala ad un particolare strumento, in questo modo potrai catturare i Pokémon. Prima che fossero inventate le Pokéball, tutti usavano le chicocche. Attenzione, il PC di Builder può contenere fino a 20 Pokémon per box. Ecco, questa cosa fortunatamente poi l'hanno corretta nella terza generazione. I tuoi Pokémon conoscono mosse DMN, queste mosse si possono usare anche se il Pokémon è po. Ok, indizi utili comunque a poter andare avanti nel gameplay. Salve? Sei qui per chiedere a Franz di farti delle bolle Molti se le fanno fare Attenzione, il buon Franz Casa di Franz Da Azalina arriva il Bosco di Lecce Ma gli alberi sono molto fitti e intralciano il passaggio Il Pokémon del Carbonaio può tagliare gli alberi con taglio Attenzione, questo vi dice praticamente come andare avanti nel gioco Qui abbiamo una ghicocca. Ghicocca bianca, sì Perfetto. Quindi possiamo subito testare il buon Franz. E tu chi sei? Bene, Glacial. Vuoi che ti faccia delle bolle? Temo che dovrei aspettare. Conosci Team Rocket? Eh, non ti preoccupare, ora ti racconto. Team Rocket è una banda di criminali che usa Pokémon per lo schifini. Ufficialmente si sono sciolti tre anni fa. In realtà sono al pozzo. Tagliano le code agli Slowpoke per rivendersene. Devo assolutamente dar loro una bella lezione. Tenete duro, Slowpoke! Franz, sta arrivando! Attenzione, Franz, incazzatissimo ci va. Il nonno è andato via? Sono triste. No, poverino. Allora, la palestra è controllata dal Team Rocket. Ma lo sai che la coda Slowpoke è davvero gustosa? Ho fatto bene a dirtelo. <ride> va bene. Quindi in palestra per adesso non ci possiamo andare. E qui c'è la fornace carbonella. Salve, Tutti gli Slopok sono scomparsi dalla città. E se il protettore del bosco fosse adirato, sarà un cattivo presagio? È meglio restare a casa, poverissimi. Dove sono finiti gli Slopok? Saranno da qualche parte a giocare? Sì, sì, guarda a giocare. Assolutamente a giocare con le loro code mozzate. Allora, quindi dobbiamo evidentemente andare a salvare gli Slopok. Ma prima facciamo un salto al Pokémon Market. Non ci sono Megaball qui. Dovrò farmi bastare le Pokéball. Vorrei che France mi facesse un po' delle sue Ball. Anch'io lo vorrei. Le Megaball sono meglio delle Pokéball per catturare i Pokémon. Ma quelle di France sono ancora meglio a volte. Infatti France fa le Pokéball situazionali. Allora, io qui dovrei comprare delle pozioni. Assolutamente. Ecco fatto. Poi dei repellenti. Non posso andare in giro senza repellenti e credo basta per adesso va bene così e posso anche vendere quelle cagate che aspetta eh. quello che ho trovato tipo attacco x precisione x queste cose qui che tra l'altro mangono anche relativamente tanto per essere all'inizio del gioco uh, attacco x vai vendi anche questo perfetto e il resto lo tengo